Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Winner e oggi siamo in un nuovo video del canale, un tutto nuovo e niente. Come avrete detto al titolo, oggi vi porto un breve tutorial su un effetto di photoshop che si può fare facilmente come avrete letto l'effetto in particolare sarà il graffio della tigre per iniziare voi dovete andare su google immagini oppure un altro sito dove prendete le immagini e cercare graffio vector in pratica questo tipo di graffio qua lo scaricate e poi si passerà tutto su photoshop come vedete mi sono preparato tre diversi tipi di graffio uno è tramite una maschera di livello sarà l'ultimo che vedremo uno è tramite la sovrapposizione sarà il primo mentre il secondo sarà questo e vi dirò anche come fare questo effetto così Fai nuovo io ora uso il 1920x1080 ma potete usare quello che vi pare creiamo subito uno sfondo io direi uno sfondo nero così almeno si vede tutto col testo tutorial ricordare sempre il bianco nel graffi, così centra. Questo è il graffi unico ho scaricato io. Lo importiamo sul nostro file, spostiamo, centriamolo tramite la bacchetta magica. Io vi consiglio di mettere al centro, così lo prendete meglio. Selezionate invertite la selezione, clonate ed ecco il primo graffio ora come vedete ci stanno tutte queste cose per sistemarli noi facciamo selezione alfa pennello selezioniamo il colore e lo puliamo è ecco il primo graffio ora così non ha per niente mh, profondità noi andiamo su stile livello per attivare basta fare doppio clic sul livello vuoto mettiamo smusso d'effetto rilievo smusso interna rotonda Profondità circa sui 200. Che poi regolate un po' tutto voi. bagliore interno, moltiplica sul nero. Sempre cose le cose che dovete regolare voi. Ombra interna, così come vedete, si è creato un effetto quasi tridimensionale. Applicate. E ora vediamo subito come renderlo sul file. Io direi: il primo è tramite la sovrapposizione. Quindi copiamo il livello lo rimpicciolisco, vado qui su un'imposizione di livello e lo metto su un colore più scuro come vedete ora mi ha fatto una sorta di livello, però ci stanno queste barre bianche come poter risolvere? basta che fate CTRL sul testo, inverso, prendete la gomma e cancellate, come vedete ora abbiamo un livello più pulito e ci sta questo caso il terzo effetto era quello della maschera vettoriale, noi da questo premiamo CTRL per selezionare il canale alfa, invertiamo la selezione e creiamo una maschera. Come vedete il livello ora sarà sparito. Noi andiamo qui, sul graffio, creiamo una maschera di livello. Come vedete ci avrà creato un altro tipo di graffio. Così noi abbiamo un graffio del genere, uno che sembra proprio sul, sul lato, ora. Quest'altro io lo tirare, lo metto qua lo faccio diventare di un'altra cosa. Tiamo su e questo grafico così: sempre la stessa storia per questi bordini bianchi. Seleziona canale alfa si cancella. ecco qua. Questo era un breve tutorial. Vi ricordo per chiunque volesse le grafiche di commentare, lasciare like e scrivere il suo nome. Più la sua idea di grafica, troverete tutte le idee nella descrizione. Ora da ora faccio anche link quindi chiedetele, per ora sono gratuite. Da Winner bella per me, bella per voi, bella per tutti, ciao e al prossimo video, ciao!